E adesso e allora mi imbocchi l'altra domanda, no? che tra l'altro ti ho fatto l'altro giorno via email no? e adesso lo spieghiamo a tutti, no? perché allora è noto che uno cerca su, su Google, mette brevetti software e gli viene fuori una bella pagina in cui si spiega che nel 2006 c'è stata una importante votazione al Parlamento Europeo ha, ha un, con una maggioranza mostruosa che non, non era un'unanimità ma quasi, no? c'erano tipo solamente 19 persone contrarie se non ricordo male, eh, ha ehm, detto, ha, ha stabilito che in Europa e nell'Unione Europea non debba esserci la brevettazione di software, cioè quindi il software debba essere tutelato unicamente da copyright, da diritto d'autore, eh, come già si era detto nella direttiva del 91, quindi circa 15 anni prima, eh, però appunto dopo 15 anni di copyright sotto, sotto diritto d'autore, qualcuno aveva fatto pressione fin dai primi anni 2000 per provare a, non a cambiare tipo di tutela ma ad aggiungere un tipo di tutela quindi sarebbe stato uno di, quei, eh, di quelle poche opere dell'ingegno che godono di una tutela multipla no? questo me l'hai insegnato tu e io adesso vado in giro a raccontarlo cioè, uno di quei casi in cui c'è sia copyright e poi c'è in questi alcuni casi brevetto in altri casi anche segreto industriale e tutela del brand quindi sul software c'è una, una, una stratificazione di, di, di tutele per cui diventa davvero iper protetto L'Unione Europea dice, scusami, il Parlamento Europeo vota con una maggioranza schiacciante che non deve essere così, che non ci deve essere brevetto sul software, però poi la storia ci insegna che anche in Europa vengono rilasciati costantemente brevetti sulle famose computer implemented invention, cioè invenzioni implementate attraverso il computer. Com'è possibile tutto ciò? Spieghiamolo all'uomo della strada, eh? Allora, partiamo da, uh, da una premessa uh, di diritto, cioè in Europa esiste una convenzione, che si chiama la, la Convenzione europea sui brevetti, o EPC, che è quella che consente di avere un brevetto europeo, uh, con un ufficio brevetti che ha sede a Monaco, che registra brevetti per tutta l'Europa, e in questa convenzione l'articolo 52... Uh, parla espressamente di, della materia che è sottratta, sono sottratte uh, uh, alla brevitazione la matematica e gli algoritmi del, uh, e il software in quanto tale. Uh, in inglese, software as such. E siccome il diavolo si annida nei dettagli, eh, dire software in quanto tale dice cioè, ma cosa vuol dire software in quanto tale? Software è software sono un po' rimmi, ho eh, degli input o degli output. Allora dicono, ah, software in quanto tale è il software come è scritto. Non i software in quanto implementa delle soluzioni tecniche, dei problemi tecnici che hanno una caratteristica di industrialità e di novità. Per cui tutte le volte che noi registriamo reti su software in quanto tale, sicuramente ricadiamo nel divieto dell'articolo 52 della convenzione ma quando, facciamo, quando implementiamo in software delle soluzioni che eh, hanno un risultato tecnico nella, nella natura, incluso il cambiamento di uno stato in una macchina, e questa macchina è un computer, allora quella non è più software, ma è la soluzione tecnica a un problema che si manifesta in una macchina particolare che si chiama personal computer o computer in generale. E come quando queste sono le computer in, implemented invention che mi fa dire, ma scusate, ma allora io non dovrei violare il brevetto se faccio girare soltanto il software, dovrei farlo, dovrei violare il brevetto se faccio eh, circolare una macchina più il software. Invece questo non è. Cioè, come com non è, attualmente in Europa di brevetti software, ce ne sono tanti, e il trend è crescente, è, è più crescente in maniera più veloce di quanto lo sia negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti a seguito di una liberalizzazione di fatto, loro non hanno una, una chiara legislazione anti-brevettazione del software, ma eh, dopo una liberalizzazione di fatto molto spinta, in cui qualsiasi cosa veniva brevettata, ci sono state alcune sentenze della Corte di Giustizia, della Corte Suprema, e hanno uh, posto dei paletti. E una di queste sentenze è una, una sentenza che si chiama Alice Court che ha fatto abbastanza strage dei primi brevetti software, quelli le dicevano in questa cosa ci deve essere un computer. E, e quegli ultimi invece sono un po' più sofisticati. Beh, però, scusami, eh, l'Europa che... le è nel 2000 a, fare, a cominciare a brevettare i software, i primi brevetti software in Europa cominciano nel 2000. Nel 2003. Più o meno, comincia la, uh, un tentativo di, implementare, di, di, di creare una direttiva sulle computer implemented invention uh, e quindi per legittimare di diritto ciò che di fatto già succedeva, quantomeno per regolamentare. E come in tutte le pratiche parlamentari c'è stato chi tirava da una parte e chi tirava dall'altra. Siccome il fronte anti-software patent, nonostante fosse fatto sostanzialmente da attivisti, ma stava avendo successo, stava convincendo il Parlamento a, uh, ad adottare una soluzione, un emendamento uh, che era uh, abbastanza chiaramente contro la brevettazione del software, uh, per paura di, uh, di avere una, una direttiva che uh, tornasse indietro rispetto a questa liberalizzazione di fatto, allora ci si è messi d'accordo su un... Uh, su un emendamento di compromesso, che sostanzialmente uh, dice, anzi, su una votazione di, di, di, uh, di compromesso che ha uh, evitato la, la, il passaggio di questa direttiva, questa è direttiva è nata morta. Ma questo non Vabbè, è risolto, però sì esatto, cioè non ha risolto il problema. Ma la mia domanda è: la mia domanda è: um, cioè, eh, di fronte, poi alle corti, come, come cioè, i brevetti, reggono, cioè. E siamo d'accordo che l'ufficio brevetti europeo prenda questi brevetti perché se, se il proponente è uno un po' furbo del settore giustamente lo traveste bene e sappiamo che ci sono studi professionali che fanno esattamente questo di lavoro, cioè cercano di rendere la documentazione brevettuale il più convincente possibile, più solida possibile affinché l'ufficio brevetti la, la ritenga formalmente è corretta però poi il brevetto deve essere anche deve so sostenersi anche di fronte ai giudici cioè qualcuno che possa che, che, che si senta eh, calpestato e che dica io eh, cerco di invalidare questo brevetto di fronte a un giudice portando le argomentazioni cosa succede cioè, qual è il, il cortocircuito sì, in teoria è quello che dici tu che è assolutamente giusto in pratica non accade così uh, intanto ci sono state delle sentenze soprattutto in Germania in Olanda qualcosa in in, in, in, in, uh, in Inghilterre Galles uh, che ha riconosciuto la validità di questi brevetti erano cose abbastanza particolari ma non è necessario arrivare in giudizio cioè uh, quello che chiamiamo uh, trolling non necessariamente arriva in giudizio è sufficiente creare una situazione di incertezza eh, perché il gioco è squilibrato a favore di chi uh, cerca un che chiamano i troll, cioè quella che cerca di sfruttare soprattutto i brevetti che non vengono, uh, i cui, cui trovati non vengono uh, effettivamente utilizzati da uh, sfruttati da imprese, ma da quelli che si chiamano in gergo tecnico non-practicing entity NPA, cioè uh, un altro modo per dire troll, cioè uh, soggetti che sfruttano i brevetti in quanto tale non uh, industrialmente ma concedendolo in licenza. Uh, cioè, sì, scusa, spieghiamola per chi non è del settore. So, so, sostanzialmente allora, nella, nella prassi classica chi registra un brevetto è poi l'azienda che è interessata a implementarlo, a svilupparlo, a industrializzarlo si è poi eh, creato tutto un sistema di aziende che invece registrano brevetti ma non sono delle vere sviluppatrici di, eh, di, di tecnologia sono solamente soggetti che poi cedono diritti come se fossero delle agenzie di, come le agenzie di fotografia nel mondo della fotografia non sono fotografi, sono aziende che si fanno dare diritti e per poi cedere loro volta e quindi fanno business su eh, dei diritti no? quindi sono più delle finanziarie che delle, delle, delle innovatrici Allora, eh, vi, vi dirò una cosa in più la gente ha in mente, non so, uh, Meucci o Bell che brevettano il telefono. Certo. No, è non una, viene così o non lo viene più. Così. Una visione romantica. Cioè, allora, l'innovazione procede in questo modo, l'innovazione procede per i rapporti sociali, ricerca cioè, fondamentale, eccetera, eccetera. Poi, arri dopo, arrivano gli avvocati e dicono: Ah, ma qui c'è un, ah, un brevetto, qui c'è un brevetto, qui c'è Ancora di più: c'è una nuova tecnologia, benissimo, eh, eh, si interroga come fare. E occupare il territorio in modo da avere dei brevetti che, siano, che anticipino la possibile evoluzione della tecnologia e quindi presidiare eh, questa, questa tecnologia il, il più possibile. Cioè è più una questione di guerra di posizione piuttosto che eh, la ricerca della protezione di un legittimo uh, ritorno dell'investimento. Cioè ci sono imprese che fanno ricerca, ricerca fondamentale e hanno delle invenzioni nuove e cercano dei brevetti su queste invenzioni nuove e eh, questo può essere discutibile o non discutibile ma è un processo sano e poi ci sono quelli che invece eh, si preoccupano soltanto di occupare il territorio in modo da avere armi o, eh, da portare alla negoziazione soprattutto quando parliamo di standard quando c'è lo standard cosa succede? tutti gli stakeholder, cioè le imprese che hanno... E quindi i brevetti in quel campo partecipano, finanziano la, la, la partecipazione, quindi lo sviluppo di questo standard e lo, lo fanno in modo che quello standard passi necessariamente sopra i brevetti che uno ha, in modo che tutti abbiano un pezzo di questa cosa e che tutti possano giovarsene. E poi, quando lo standard sarà uh, definitivamente approvato, ne avranno un patentore e tutti eh, si giocheranno, in modo che nessuno abbia una prevalenza ma nessuno uh, di quelli che hanno partecipato al gioco. Tutto il resto del mondo sta fuori da questo gioco e ne viene eh, sostanzialmente... Mm. Eh, un bel casino. Eh, un è, è, è, è, è un produzione di potere. Okay. Ci sono dei pool che abbiamo organizzato soprattutto nell'ambito del software libero di, di Linux che eh, usano queste armi contro uh, uh, questi Usano sono, le stesse armi dei, armi dei usano le stesse armi dei cattivi per, per rendere esatto, i brevetti. Esattamente, Ed si, eh, eh, ci sono. Quando, quando si parla di brevetti sì, si fa riferimento molto spesso alla dottrina della MAD, cioè Mutual Assured Destruction, cioè nessuno lancia i missili perché tutti morirebbero, eh, nessun, il, chi, il, la strategia peggiore è quella di lanciare il primo attacco, la strategia migliore è quella di nessuno, eh, nessuno attacca e per far questo bisogna avere una credibile eh, capacità di reazione. Solo se siamo una credibile capacità di reazione, si assicura che non vi sia la guerra. E la guerra è paradossalmente, la guerra è assicurata dal fatto che ci siano più armi possibili. Che... E siamo riusciti anche in stato questo stato campo stato. a usare la metafora della guerra, vedi come, come ci torna questi, questi giorni qua ce, ce, la, ce la stanno utilizzando anche per il nemico nascosto, e in realtà, anche in questo campo della tecnologia, purtroppo abbiamo a che fare con delle, delle aspre battaglie. Ma eh, scusa, eh, faccio la chiosa un po' più filosofica, meno tecnica, no? il fatto che poi tutto ciò cosa porta? Porta a uno svidimento del brevetto in sé, nel senso che il brevetto nasce come incentivo all'innovazione, lo sappiamo, no? se tu vai a leggere il manuale di, un manuale di brevetti del 1890 ti dice che il brevetto è stato è una, uno strumento giuridico, un, un istituto giuridico nato per incentivare l'innovazione, cioè io do a un, a un soggetto... Che ha fatto appunto, ha, aggiunto un pezzo di un ha fatto fare un passo di più alla tecnica e alla scienza in avanti, gli do la possibilità per tot anni di sfruttare come unico come, come monopolista quell'innovazione. Quell facendo così incentivo che ci siano più soggetti che hanno voglia di fare innovazione. No? Questa era il, il grande, la grande utopia del brevetto quando è stato concepito nel, nel, nel, nel 1700 probabilmente. E, beh, addirittura anche prima perché se pensiamo ai privilegi della, della Repubblica di Venezia più o meno il concetto è lo stesso no? da un privilegio perché avendo un privilegio dopo tu sei incentivato a farlo e a guadagnarci e a poi investire quello che hai guadagnato in nuova innovazione quello che tu mi stai raccontando invece è esattamente la morte dell'innovazione perché se io faccio brevetti solo come, perdonatemi l'immagine come pisciatine territoriali per dire che di qua sono passato io e quindi tu non devi passare è proprio l'esatto opposto dell'innovazione No, quanti, quanti fanno brevetti per poi tenerli lì e non svilupparli? Altro problema. Ma te ne dico un'altra. Eh, l'innovazione è qualcosa che, per definizione, non esiste. È qualcosa di nuovo che non esisteva prima. Eh, però se tu bisogna vedere come tu la vedi. Se io vedo l'innovazione passata, è qualcosa che già ho. Ma non so quello che potrà avere in futuro. Ecco, soprattutto quando ci sono dei campi nuovi, la brevettazione arriva in un territorio che è inesplorato, quindi c'è, come si diceva in America, un land grabbing, cioè una corsa ad occupare la terra. E i brevetti dove si inizia la tecnologia, la tecnologia tendono ad essere molto ampi, per cui ci sono dei, uh, dei passati innovatori che non sono più innovatori e che estraggono utilità uh, tassando, per così dire, la innovazione futura, cioè è un incentivo in teoria, un incentivo a investire perché poi successivamente avrò un ritorno in guadagno, quindi eh, anticipo una, una eh, e mi finanzio lo sviluppo con quello che poi eh, riuscirò a, a estrarre dal mercato. Il problema è che questo lo faccio spesso a spese di chi innova ancora di più e ancora, ancora meglio. Io ho una tecnologia buona, ma ovviamente ancora nella sua infanzia, il brevetto, poi uno arriva con una tecnologia molto più figa, ma ovviamente occupa lo stesso spazio, quindi ha una necessità di... e quindi il mio investimento, secondo investimento, è trattato peggio del primo investimento perché non, chiaramente cercherà di tassare anche, anche questo il secondo investimento il futuro, ma riceve una tassa dal passato. Per cui io ho fatto l'innovazione, posso sedermi sulle mie mani, non fare più niente e semplicemente eh, estrarre utilità da chi invece innova e chi invece eh, porterà la Quindi è un freno. Il famoso caso, il caso delle macchine a vapore, nei, eh, nei, negli anni in cui c'erano i, i famosi brevetti di Stephenson, la potenza totale delle macchine a vapore è... Eh, ha avuto un incremento al, alla, alla concessione dei brevetti e poi ha stagnato fino a che i brevetti non sono scaduti e in cui la, la libertà del... Però noi non abbiamo 20 anni o 22, o 23 anni per far sì che una tecnologia esploda, ci sono 6 mesi, un anno, due anni, tre anni, per cui i brevetti sono una cosa dell'ottocento che attualmente non hanno più senso di essere così quanto... Certo. occorre sempre per sì, perché evitare, dicia, se diciamolo per, per, per, per chi non è del settore: no? il brevetto dura 20 anni in un mondo in cui, soprattutto quello software di cui stiamo parlando. Adesso abbiamo parlato dei brevetti in generale, però in quello software sappiamo tutti che cioè, software di 5 anni fa è già preistoria. No? Quindi avere invece un'esclusiva che ti copre per 20 anni vuol dire davvero dare un, un potere eccessivo. No, tu hai scritto un paragrafo che è, mi sembra aspetta, com'è che era? diceva che l'incentivo viene dato nel momento sbagliato, può essere? Sì, è un estratto di una... L'incentivo all'innovazione di... viene dato nel momento sbagliato, che sì, dalla famosa sentenza, dalla famosa rapporto di minoranza, diciamo, della, della sentenza del giudice Maier, ripeto, non, adesso non possiamo sì. stare qua a leggere il libro, lo, lo lancio come... come, come come, come spunto di approfondimento, poi chi andrà a leggere il libro poi avrà modo. Allora, cambiamo